Beh, direi che abbiamo iniziato In questa serie ci saranno un sacco di costruzioni grandi Letteralmente enormi Immaginatevi un museo enorme Robe tipo da YouTube America Perché dico così? Perché qua in Italia purtroppo non si fanno queste cose Però io le faccio Peraltro notate la barra, dai Ditemi che non è figa la barra dell'RXP Primo piccone in pietra dai, una barra, cioè guardate che bella la barra, ma di ditemi che non è, cioè, è la cosa più bella che abbiano mai inventato in Minecraft. Dobbiamo prepararci per la notte, perché purtroppo dobbiamo ricordarci che siamo in hardcore. Eh, bene! Oh, oh, bene, ora si vede tutto. Questo è un ottimo materiale da costruzione. Ovviamente io inizialmente prenderò un sacco di materiali. Ma eh, mi sono anche rotto le scatole. Come paura che quel creeper che ho visto prima voglia uccidermi, però... Non so cosa me lo dice mm. mm -hmm. Ah, qua c'è del ferro Ok, raga qua io ci muoio Palese Like what the fuck bro Ok, il nostro primo ferro Dai raga, ci siamo Ci arrivo lì? No, no, no, no non rischio Sono in hardcore, sei pazzo Ah, e eh, comunque c'è uno scheletro mm. Qua io sto cuocendo il ferro Perché in realtà vorrei fare un secchio Questo secchio? Vabbè mi sono rotto le di aspettare ciao. Ah ovviamente prima regola ma è scavarsi sotto i piedi Io ovviamente lo sto infrangendo C'è un po' di zombie Un po' di robe però direi che sono gestibili Zombie, Un po' di robe però direi che sono gestibili lo sapevo, lo sapevo che sarebbe successo E che non lo sapevo okay, ok, ok, ok, va tutto bene, va tutto bene, ok, perfetto ah, vedete? Sono vivo non, non, non ci credevate? Beh, sono vivo Ok, adesso devo ritornare sopra Ma come ritorno? Vabbè, sentite, scavo, non me ne frega Bene, ho trovato anche del ferro scavando sopra Contate che io sto registrando questo video alle 2 di notte Adesso qua c'erano dei pesci che ovviamente prenderò No, tu sei brutto, cattivo, cattivo, cattivo, vai via Questo qua, raga, fa un botto male C'è un suo amico, probabilmente Eh, sì, è lì Comunque questo qua lancia il tridente, quindi sarà meglio scappare immediatamente Ah, vi ricordate, raga? Picchio i polli No, cosa vi ho fatto ricordare? Cosa vi ho fatto... Orca, ma... No, cattivo, cattivo, cattivo, cattivo, cattivo Scappo Scappo Scappo la cara vecchia YouTube Italia non sia più quella di una volta. Secondo me c'è bisogno di cambiamento. Cioè, nel senso, sono convinto che, questa, che questi video vi piaceranno. Oh, ma qui abbiamo il bioma freddo. Bene, ho deciso. La casa enorme, ovviamente. La farò qui. Solo che non so che tipo di casa farò. Ah. Ottimo, so che tipo di casa farò Via tutte queste cose immediatamente Ah, beh, mi posso fare il pane eh, Cosa che farò immediatamente Bene Devo raccogliere 278 blocchi di legno Sto seguendo un tutorial, non so costruire Oh, queste asce Dai, non fate i mattacchioni Lasciate il like, su, iscrivetevi E dopo aver deforestato intere, boh, foreste amazzoniche. e dopo aver passato ore e ore e ore a scavare, posso dire di aver finito. Siete pronti? Grazie, grazie signori. Lo so. E ora direi che siamo pronti a costruire la casa. 12 stacche e 40 di legno. Pazzo. Per fare la casa c'erano un paio di step da seguire Punto primo, delimitare le mura della casa con la cobblestone Punto secondo, raccogliere i materiali che ovviamente erano molti Punto terzo, il più important, iniziare l'effettiva costruzione della casa Uno, due, tre Abbiamo un problema Non abbiamo più pietra Ho notato che in realtà era notte e che ovviamente adesso ci saranno i mostri. In realtà è completamente notte. Ma sono impazzito. E niente, è pieno di scheletri. Porca vacca. Ma perché? Non sto attento io. Mannaggia pure stessi. Allora facciamo così va. Facciamoci una... Eccoli. Eh ma ho capito qua però... Mi sembra un po' complicata la storia. E eh, niente dai, niente finita, basta, eccoci, bene, sono morto eh, Un attimo per la disattenzione In hardcore è finita raga, eh? poi la disattenzione pure io Che cacchio dico facciamo così Ok, veloce prima che ne spawnino altri per carità Porco diaz no, io, ci... io, io se ci, ci posso credere. No, ovviamente non ci posso credere. Come si fa a credere ad una cosa del genere? Ma avete visto? Ma no, adesso arriva pure sto imbecille. Per non dire altro. Vai via. Beh, almeno ora abbiamo la pietra, raga. Um, beh, diciamo che abbiamo fatto qualcosa, ma ovviamente non ci sarà solo questa. Poi, se trovo un oceano, raga, io lì voglio costruirci un mega acquario. Devi levare questa parte. Ho preso la terra e ora devo utilizzarla per livellare il terreno. In realtà, io ho bisogno di questa sabbia. Bene. Allora, adesso il discorso è: 1, 2, 3, 4, 5. In questo modo. Eccoci. È di nuovo notte. Io non ci posso credere. Veloce, dormi. Dormi. Veloce. Eccolo là. No, vai, no, vai via. No, no, vai via. brutto brutto sto morendo devo assolutamente farmi un'armatura in ferro perché qua così non ne usciamo più fuori bene sto facendo tutto quanto perfettamente incredibile non sto sbagliando questo tutorial sta essendo molto ottimo devo dire ma io mi chiedo il volume del gioco non è troppo alto per caso ottimo ora quello che dobbiamo fare è eh, togliere anche queste parti dove ho messo la pietra ovviamente adesso si romperà il piccone eh, esatto Farò la cesta per mettere tutte le schifezze qui. E adesso tecnicamente eh, mi serve di nuovo eh, scavare. E qua raga ci va il legno, quindi devo fare tutto così. Avrò di nuovo un lavoro grande da fare. Adesso raga cos'è che devo fare? Così. Poi devo piazzare questi blocchi qua adesso capirete. Bene, praticamente io devo fare tutta questa storia qua. Sì, adesso faccio la palla di, di terra. Sentiamo. Bene, bene, bene. Devo dire che sta prendendo forma questo posto veramente bello. È ancora molto work in progress. Però vedete, sono in pandan. Se volete vedere come finirà questa casa, beh, dovreste vedere il prossimo episodio. Ora invece, io direi di andare a trovare un po' di materiali che mi servono sicuramente. Perché io qua sto per morire. Ottimo, il ferro è perfetto. Brutto. Cattivo Cattivo No no no no Ok Questi cattivoni li lasciamo perdere Ok va bene Va bene Cattivo Cattivo Comunque qui più in basso scendiamo Più abbiamo probabilità Di trovare dei diamanti Quindi <ride> Andiamo bene Raga piccola info Queste sono più di 6 ore di Di rec io ve lo dico ma è vero che y-59 è diventato il miglior livello per prendere i diamanti perché l'ho letto su google ma non so se è vera sta cosa non so confermatemi nei commenti se avete voglia siamo a meno 59 e io da qui non mi muovo da meno 59 cioè a meno che voi non mi dite no il livello migliore è il 7 perché sì, adesso ovviamente punto a trovare i diamanti Covered in diamond Bene Spero per voi Che questo video Vi sia piaciuto <ride> Scherzo Tranquilli